Oggi vediamo come Facebook rivoluziona il modo di fare pubblicità di negozi e professionisti. Facciamo qualche esempio. Un bar con menu pranzo per gli impiegati può, tra mezzogiorno e l'una e mezza, mostrare un annuncio a tutte le persone che si trovano nel raggio di un chilometro. Una parafarmacia può proporre un integratore alle persone di una certa fascia d'età appassionate di corsa della sua città o del suo quartiere. Un negozio di giocattoli può far apparire la pubblicità di giochi per la prima infanzia solo a genitori di bimbi fino a 3 anni della sua città. Un B&B può mostrare una promozione il weekend solo alle coppie giovani che siano viaggiatori frequenti e che vivono in una città collegata a noi da un volo low cost. Se ho stuzzicato la tua attenzione, collegati a www.studioindelli.com e contattami. using Powtoon.